Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per poter mettere la BMX nella base operativa ma da soli, senza bisogno di avere un amico allora per fare questo glitch dovremmo avere un veicolo speciale, quale un oppressor o qualunque veicolo che entri dentro eh, diciamo la vender, poi dobbiamo avere la vender, ovviamente un posto vuoto in base operativa e un'attività recente preparata quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare, premiamo cerchio, ci posizioniamo su esci dalla vendere, premiamo X per uscire, doppio tasto PS, selezioniamo l'attività e la cancelliamo mentre che la cancelliamo, che premiamo cerchio per cancellare, dobbiamo premere triangolo insieme, dovremmo vedere che il personaggio scende dalla moto poi vi troverete in una schermata nera se sarà andato tutto bene fate nuovamente doppio tasto PS come ho fatto io e vi troverete qui sotto il monte Cipad a questo punto ragazzi qui se avete il colpo di Lester, potete tornare direttamente dove avete la BMX magari alle all'Eclipse Tower o da qualche cazzo di altra parte insomma e, oppure chiamate un elicottero quindi a questo punto io eh, sto chiamando un elicottero perché non ho l'attività diciamo il colpo di lettere, come vedete e quindi niente me ne vado con l'elicottero qui ragazzi mi è arrivato il colpo di lestero quindi penso che andrò a utilizzare questo invece di stare qui a volare mezz'ora quindi torneremo a diciamo al nostro appartamento tramite il colpo io come ho detto stavo usando l'elicottero perché non avevo il colpo però il colpo va benissimo ragazzi quindi a questo punto premeremo cerchio e andremo in garage nel garage dove avremo diciamo la nostra BMX da poter mettere nella base operativa vi ricordo ragazzi che è sufficiente metterne une, una di BMX nella base operativa perché eh, dopo ci sarà il glitch per duplicarle le BMX e quindi non sarà più necessario fare questo, questo glitch per metterla allora ragazzi io ho provato questo glitch su ps4 e funziona benissimo per xbox one dovrebbe funzionare più o meno alla stessa maniera solo che quelli di xbox one non hanno le attività recenti e quindi dovrebbero fare con la mira manuale e ovvero accettare il primo messaggio e cancellare il secondo e ovviamente mentre cancellano il secondo messaggio dovranno premere triangolo insieme al cerchio per cancellarlo però dovranno essere molto più veloci eh, rispetto ai giocatori di PS4 quindi a questo punto entrate nel vostro garage prendete la BMX uscite fuori vi suicidate ritornate nel vostro garage e salite su una macchina a quel punto ragazzi quando salirete sulla macchina vi ritroverete nella vostra base operativa con la BMX ragazzi mi sembra di averlo detto a inizio video però ve lo ripeto ancora nella base operativa dovete avere un posto vuoto minimo un posto vuoto perché altrimenti non vi teletrasporterà con la BMX nella base operativa io qui la sposto la BMX ma è per forma tanto non esco neanche da, dal garage quindi a questo punto rientro nel, nel mio garage dove ho un'auto insomma un'auto qualunque una a destra a sinistra ne prendete una ragazzi una qualunque tanto qui sono tutte, tutte sultan quindi no, è indifferente e come salite sopra ragazzi vi farà un po' di caricamento vi farà tipo quello che state vedendo insomma e alla fine del caricamento vi vedrete spawnati nella base operativa se non vi spawnerà nella base operativa fate il doppio tasto ps e poi ritornate in game con la speranza che spawnerete nella base operativa detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti